ciao a tutti oggi prepareremo la crema allo spumante il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più il tempo di riposo in frigo gli ingredienti sono panna fresca zucchero a velo tuorli vanillina zucchero semolato amido di mais spumante dolce e gelatini in fogli ammollati in acqua fredda andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta Posizionando la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero a velo e la panna fresca. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo montare la panna senza il impostare il tempo a velocità 3,5 fermiamo il bimbi mettiamo la panna da parte in una ciotola e rimuoviamo la farfalla senza lavare il boccale aggiungiamo i tuorli Lo zucchero semolato, l'amido di mais, la vanillina e lo spumante. Azioniamo il bimbi per 8 minuti 80 gradi velocità 3 aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 trasferiamo la crema in una ciotola capiente e lasciamola raffreddare del tutto nel frattempo riponiamo la panna in frigo Trascorsi il tempo abbiamo ripreso la crema e la panna, adesso aggiungiamo la panna e la ciotola con la crema e amalgamiamo delicatamente. Riporre in frigo per un paio d'ore prima di utilizzarla. Crema allo spumante, ideale per farcire torte, vignè o pandoro. O come dolce al cucchiaio. Si conserva in frigo per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta!